Nel video di oggi direi che scopriamo assieme la eh, beauty box di Look Fantastic, che è un sito eh, online ovviamente che vende tantissimi marchi di prodotti e fa anche comunque le beauty box ed sono famosissime sinceramente, non ne avevo mai provate. Hanno gentilmente pensato di inviarmene una e così la proviamo insieme e vediamo anche cosa contiene. Prima di iniziare a vedere insieme che comunque è bellissima anche la scatola è molto carina e bella grande mi sono segnata sul foglio un po di cosine da dirvi sia per i prezzi per le promozioni per le informazioni tutto allora ho guardato e fanno vari tipi di abbonamenti allora c'è quello con la box singola quindi quella da un mese che viene 20 euro la box attenzione però perché la spesa di spedizione è gratuita per ordini superiori ai 25 euro quindi per avere la spedizione gratuita dovete aggiungere un altro prodottino, anche, se no, c'è l'abbonamento a tre mesi che andate a pagare ogni mese la box a 18 euro e l'abbonamento quello a sei mesi, anche sei mesi che andate a pagare 17 euro. Oppure 12 mesi, quindi un anno uno al mese che costa 15,50 euro. Quindi è anche vantaggioso. Allora, con l'abbonamento a più mesi, quindi 3, 6, eh, 3, 6 12, la spedizione è sempre inclusa, quindi solo quello da un mese, che è 20 euro, la spedizione previa averla gratuito dovete aggiungere qualcosina. Però mi sembra una cosa interessante da fare per test, 3 o 6 mesi, credo che siano le più vantaggiose, se già non la conoscete. Altra cosa che vi devo dire, perché ho segnato tutto, l'abbonamento si rinnova, quindi fate quello da 3 mesi, sei mesi, 12 mesi, e l'abbonamento si rinnova in automatico a meno che non lo cancellate voi ma ho, visto, ho sentito anche le altre ragazze perché non conoscendo il sito ho sentito anche delle varie ragazze che invece fanno questo abbonamento ed è facilissimo perché andate nel vostro account direttamente c'è la sezione il mio abbonamento e da lì lo potete disdire cancellare o, de... o rinnovare cancella o rinnova quindi è proprio facilissimo mi hanno detto anche loro cos'altro ho per voi? promo che vi lascio qui nell'info box la promo, ecco lo il codice e vi dà diritto a 10 euro di sconto sul vostro primo ordine e mi sembra ottima come cosa ah, eh, cosa che mi sono segnata da dirvi perché me l'hanno fatto notare le ragazze in giro online che spessissimo look fantastic anzi direi sempre ha eh, delle promozioni online, però attenzione perché da queste promozioni che hanno loro le beauty box sono sempre escluse, però ad esempio possono essere interessanti da dire prendo quella da un mese, quindi sono 20 euro, però devo arrivare a 25 per eh, spedizione gratuita, vediamo con la promozione cosa ci può essere, è una cosa interessante. Adesso direi basta, questa box è ancora chiusa e andiamo a vedere cosa contiene. È proprio ancora chiusa, quindi la apro con voi. Cosa che notiamo è le istruzioni. Il foglietto Ah, questa è la box di febbraio, di Amur Edition. La box di febbraio, ok, quindi non è uno spoiler perché è la box che c'è già stata. Eh, sì, però bello il libricino anche. Dalle a ah, però le, le prime pagine penso che what in the box sì, che è. Vi spoilerano tutti i prodotti, quindi se non volete spoilerarveli, non leggete le prime pagine. Poi spiega anche come, però ce le siamo già spoilerate a questo punto noi, va bene. E poi parla anche di altri prodotti, non so, c'è tutto dentro, adesso è inutile. Prima guardiamo, poi guardiamo il libricino perché è meglio. Allora la box si presenta così, quindi adesso andiamo ad aprirla, bella. Uh, ma è bella e vediamo che cosa contiene allora, allora ok ho visto dal libricino solo le prime pagine, altra cosa che vi vorrei dire da questo libricino molto simpatico è che è tutto in inglese completamente è abbastanza facile da capire ma già da così vedo che è in inglese e google traduttore e con le smartphone fotografate con google traduttore e ve lo traduce in tre secondi ma comunque è abbastanza chiaro quindi solo questi prodotti, ah gli altri spiega solamente come usarli o cosa sono e poi altri prodotti forse quelli che vendono loro sul sito. Effettivamente Urban Decay ho visto, ehm, Too Faced, Benefit, Vichy, tutti i marchi che vendono anche loro quindi ok, beh è carino anche da leggere questo libricino. Ah, e nell'ultima pagina c'è una spoiler, spoiler, di che cosa ci potrebbe essere, no, di che cosa ci potrebbe essere, di che cosa c'è sicuramente nella box del mese dopo, in questo caso di marzo, però penso che l'abbiate già visto. Ehm. Altra cosa che ho visto, che però no, dovrei controllare, perché... Ah no no, è giusto, è giusto, perfetto, così allora possiamo... Possiamo anche eh, avere un'idea del valore, perché nell'inglese, è sempre scritto, però eh, c'è anche il valore del prodotto. Quindi pensavo fosse ad esempio per un prezzo pieno, però parla di esempio questo di 15 ml. Quindi dice il valore, bene, perché così guardiamo il valore finale dei prodotti, anche se sono in, in sterline, fa lo stesso. Allora, iniziamo a guardare i prodotti, che ci interessano un po' di più. Il primo che teniamo fuori è questa... Project Lip Mask Prep te put idratante con collagene Infused mask. Ah, quindi una maschera per le labbra. Mm. La sento bella rigida. E allora, a questo punto andiamo a leggere le informazioni. E dice che il valore è di 3 sterline e 95 pound, lasciare in posa 15-20 minuti. Mm, interessante poi vediamo, altra cosa perché l'avevo vista e mi interessa questa è una spugnetta per il trucco Brush Works HD Wonder una spugnetta per il make up e a questo punto io sono stra curiosa di vederla ma è bella allora ha la forma della Real Technique che a me piace molto morbida mi piace è morbida più o meno come la beauty blender quindi mi può piacere e senza stare a fare ok senza stare lì a guardare guardiamo il valore che dice di essere 5.49. e hmm, interessante su questa parte della spugna ad esempio c'è tutte le istruzioni su come usarla anche quindi è proprio un libricino da leggere interessante Andiamo avanti, prendo io così Filorga, uh, È un buon marchio. Meso Mask, maschera lisciante illuminante. La confezione è un 15 ml, scusate, la mostro anche a voi. Ok. E andiamo a vedere dice di 12 e 60. Lasciare agire 15-30 minuti, mm. oh, la filorga è un buon marchio, certo è guardando un attimo, non so con le luci, provo ad avvicinarmi, se lo vedete anche voi, comunque eh, con le luci vedo che il prodotto è fino a qui. non è proprio piena, piena, piena, piena questo dobbiamo dirlo, però andiamo avanti perché vi do ancora tre prodotti e ci interessano, questo che è bellissimo, il pack Espa Natural Beauty andiamo a leggere che è meglio Espa ha ah, detossinante body oil, quindi un olio per il corpo detossinante mm -hmm profumo è buonissimo ma è qualcosa di naturale perché il profumo è buonissimo quindi questo è un 15 ml esatto è un 15 ml e dice di essere 5 sterline interessante il profumo è buonissimo poi ultimi due prodotti che è cioè questo che mi piace tantissimo il, la confezione sembra in finto legno della Now, now buy, Now buy Natural Organica Origin Gentle Facial Toner Tonico Viso Antietà mm -hmm. Piace tantissimo! Buono, Mi piace tantissimo il pack. Questo è un 125 ml. Vediamo le istruzioni ho ancora sul naso l'odore di prima di questo olio, è fantastico è qualcosa di delicato fiorito, fantastico ma adesso torniamo al Naobai, tonico viso eh, ok dice 125 ml 12 sterline e 50 mm. quindi questo è un full size perché 125 ml è un full size, interessante ultimo prodotto perché poi prendo questo e la box è vuota piccolissimo sinceramente da qui non capisco che cos'è quindi il masca uh, ci interessa vediamo un po' è un mini lipstick del colore No, antimatter nel colore non c'è scritto, da sopra. Ah, antimatter lipstick, bang. Bang è un 2 grammi, bellino. Perché piccino, è un nude, però bello, ci piace. è piccino da borsetta, poi la masca, ragazzi, la masca. E guardavo un 2 grammi, abbiamo detto 10 sterline mamma mia quanto costa la maschera, ok, e quindi a questo punto la box è vuota, ma è bella anche la scatola, Ed, eh, considerazioni finali, interessanti i prodotti, perché abbiamo qualcosa per il viso, per il corpo, ah, per il viso abbiamo anche la maschera viso della filorga, che filorga, e abbiamo anche il pad per le labbra, che sembra interessante anche questo, poi abbiamo... Due, quindi 4 prodotti per il viso e due prodotti per il make up quindi la spugnetta che mi interessa alquanto perché sono proprio curiosa di provarla e questo mini lipstick adesso io a questo punto fermo il video perché devo andare assolutamente a guardare il prezzo vero dei, dei lipstick e della masca se costano così tanto quindi un secondo allora eccoci si sì, sono andata a guardare ed effettivamente ho cercato sul sito proprio lì la masca e lo stesso colore quindi il bang e viene 20,40 euro quindi la mini size a 10 sterline si sì, ci sta quindi ok possiamo fare una comparazione del prezzo effettivo anche se qui dice sterline non dobbiamo considerare euro fa un po la differenza però proviamo un attimo a guardare quindi abbiamo detto che questo prodotto l'espa che è l'olio che io mi riannuso perché mm, è fantastico l'olio corpo è da 5 sterline aspettate prendiamo anche la calcolatrice così sono più brava 5 poi abbiamo la spugna per il trucco a 549 quindi più 549 poi cosa abbiamo il rossetto della masca che abbiamo detto che è a 10 quindi più 10 sto leggendo poi la maschera della filorga la meso mask che è 12,60 12,60 poi cosa ci è rimasto? ah sì, questo è il tonico viso che è un 3,95 e per finire, la no, scusate. Il tonico viso è a 12,50 50 La maschera non so neanche leggere. La maschera 3,95 Il tonico viso 12,50 Quindi adesso aggiungiamo 12,50 Sembra poco e quindi sono 49,54 sterline. Quanto equivale in euro? Non lo so, non ho la minima idea. Google allora grazie al mitico google convert vi posso dire da computer che sono 57,56 euro vi ricordo che la box costa 20 euro quindi ci sta un bel valore un buon valore una buona, buoni prodotti anche interessante per trovare dei prodotti nuovi delle marche nuove ad esempio questa che Now Buy io non ho mai sentito ma soprattutto sapete che mi sono innamorata l'ESPA l'olio uh, ha un profumo spettacolare e adesso basta voglio sapere i vostri commenti se vi ha incuriosito questa box se ne conoscete eh, qualcuna perché la look fantastic l'ho sempre sentita parlare e ne vedo spesso pubblicità su facebook su instagram ma non avevo mai badato però magari ne esistono altre di box non è, non lo so ed è Basta, smetto di parlare e fatemi sapere nei commenti intanto se vi è un po' interessato, se qualche prodotto lo conoscevate, quale vi intriga di più e soprattutto lasciatemi un commento, mi raccomando, perché sicuramente alcuni di questi prodotti andranno nel regalino che periodicamente faccio per voi. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video tra poco e lo saprete.